Sara d'ora in poi sarà Sara. Dio rinnova ad Abramo la promessa di essere padre di una moltitudine di popoli. Gli cambia il nome e lega la sua promessa a un segno indelebile da portare nella carne, la circoncisione. Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abram perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. E quindi questa paternità di Abramo che è padre dei popoli. E ti renderò molto, molto fecondo, ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re. Stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, perché Sara è il suo nome. Io la benedirò, e anche da lei ti darò un figlio, e la benedirò, e diventerà nazioni e re di popoli. Saranno da lei generati. Quindi la rivelazione viene fatta a Abramo, però viene fatta anche per Sara. Abramo ride, pensando alla loro età avanzata. Intercede quindi per Ismaele. Ma Dio ribatte, piuttosto Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Ma Sara, dietro uno spiraglio, si mette a ridere, dietro la tenda. Ci ricordiamo tutti questa scena del riso. Non crede a queste parole, non crede a queste parole di annuncio e di novità. Sara aveva preparato quell'impasto di focacce per quei visitatori, e per quei pellegrini, però dentro quella tenda rimane con un sorriso un po' ironico nell'attesa di vedere quello che succederà.